Buongiorno, ben, bentornati, bentornati a tutti. Eh, siamo con, con sotto sopra, siamo qui oggi col il professor Massimo Amato, che è un nostro amico, possiamo dire, nel senso che è stato... Potete con, dirlo. Il ...ospite, <ride> ringrazio. Sono associato all'Università Bocconi di Milano, è un esperto di, di storia economica, di storia del pensiero economico e soprattutto di storia dei pensieri e dei sistemi monetari e finanziari. Il suo lavoro si concentra sull'interpretazione della moneta come istituzione e sulla messa in luce delle condizioni per la sua sempre più urgente riforma. Eh, oltre ai vari articoli pubblicati su riviste internazionali, ha scritto diversi libri, molti dei quali tradotti in inglese e in francese. E in particolare è stato autore, insieme al professor Fantacci, nel 2016, eh, di un libro eh, per la casa editrice dell'Università Bocconi, eh, il cui titolo è un eh, Per un pugno di bitcoin, eh, che eh, è sicuramente tra i testi più interessanti eh, usciti in, in Italia su, su quel tema, con un'analisi economica e eh, anche politica, se vogliamo, del, dello strumento Bitcoin. Eh, in particolare, di, re, di recente, eh, è, è diventato co-direttore dell'Unità di ricerca eh, sulla Monetary Innovation e New Technologies and Society presso il Buffy Center Centro per la ricerca applicata del, dei mercati internazionali bancari eh, e di regolazione finanziaria, sempre presso l'Università Bocconi. Eh, buongiorno professore, innanzitutto la, la ringrazio ancora buongiorno. per aver accettato il nostro invito. e Partiamo direttamente allora con, con la prima la prima domanda. Eh, come eh, il come Andreas Antonopoulos, che è uno dei, diciamo, dei guru diciamo, del, del bitcoin, del, essendo stato quello che ha scritto il primo testo di programmazione ehm, diffuso diciamo, di programmazione bitcoin per il, per il pubblico, diciamo, di tecnico, se vogliamo, la, le persone hanno una mitologia della moneta che è basata su, pochi, cioè, su poche cose reali, diciamo. E una delle cose positive del, del Bitcoin è che eh, obbliga le persone a iniziare a fare delle domande su sulle fondamenta della, della moneta. Eh, in particolare, eh, lei professore, eh, nel, suo, nel suo libro, una delle prime cose, le primissime frasi del, del testo, ne eh, eh, scrive che il Bitcoin è un sistema di pagamento estremamente innovativo, potenzialmente molto efficace, però associato però a un sistema monetario antiquato e pericoloso. Eh, le chiederei un po' di spiegarci questo, diciamo, cosa dietro questa, cioè, dietro questa riflessione insomma, e qual è la sì. politica economica della Bitcoin. Certamente, ma allora qui la distinzione è fra la tecnologia che eh, eh, ha preso piede a partire dal Bitcoin, che è la tecnologia della blockchain, e eh, l'uso che mh, della blockchain è stato fatto nel progetto Bitcoin. Eh, io trovo che, nella misura in cui si riesce, si riuscisse, si sta già riuscendo a separare diciamo, le potenzialità della blockchain, quindi di una validazione eh, il più possibile decentrata eh, delle informazioni e, e, e messa in sicurezza, una parte. E, la dimensione monetaria, il guadagno è evidente. Finché questa cosa non si fa, la perdita si chiama bitcoin, nel senso che la il bitcoin è proprio un'occasione perduta per pensare, eh, diciamo, a una moneta eh, capace di basarsi su delle potenzialità tecnologiche. Eh, come funziona? Eh, bitcoin è una moneta che eh, viene generata come pagamento per l'attività di validazione dei blocchi di informazione che, di, di cui si compone la blockchain. La blockchain ha questa capacità di essere una tecnologia che valida le informazioni, le, eh, rende, diciamo così, le mette in cassaforte in qualche modo, nel senso che non, le rende immodificabili, e lo può fare eh, basandosi su una competizione fra validatori che mettono a disposizione una potenza di calcolo consente a, eh, diciamo, insiemi di informazioni di essere validati e inseriti in una catena, blockchain, una catena a blocchi non più modificati. Quindi, diciamo, l'idea è quella di una tracciabilità perfetta di tutto, da una parte l'altra bisogna aggiungere che questa tracciabilità è pseudonima nel senso che noi sappiamo dove vanno da, da chi a chi va il bitcoin ma non sappiamo chi c'è dietro lo pseudonimo che ha ricevuto che ha dato il bitcoin ma questo potrebbe anche non essere diciamo un problema il problema economico consiste nel fatto di legare la creazione del, del bitcoin come moneta come sedicente moneta o come, prete, pre, pre, come pretesa di moneta a un'attività è puramente tecnica di validazione il vantaggio lo si vede bene, la blockchain ha la capacità diciamo di costruire una, una forma di trasmissione sicura di informazioni riservate anche su qualche cosa, la, la, internet che sicuro non è. Okay? Che lo si possa fare in questa maniera, ehm, solo in questa maniera non è detto, se lo si fa in questa maniera si ottiene una moneta che... Ehm, appunto è mal costruita perché non corrisponde alle funzioni fondamentali della moneta. Altro elemento fondamentale che forse appunto vale la pena ricordare è che eh, i bitcoin sono una quantità predeterminata, quindi il fondatore di bitcoin, Satoshi Nakamoto, ha predeterminato il numero di bitcoin che saranno disponibili da qui al 2040. Uh, L'offerta diciamo, uh, è, è decrescente, quindi c'è stata un, una, diciamo, una grande crescita del Bitcoin all'inizio e questa crescita decresce nel tempo fino a stabilizzarsi, come dicono i matematici, asintoticamente, cioè a tendere indefinitamente ai 21 milioni, ma questo vuol dire dal punto di vista economico che noi abbiamo creato uno... uno una, una, qualcosa che pretende di essere una moneta ma che ha un tratto profondamente deflazionista. Perché eh, chi ha mai detto che la moneta debba essere scarsa e che soprattutto questa scarsità sia una scarsità predeterminata? Quindi non so se questo può bastare in questo momento, magari possiamo, possiamo entrare più nei dettagli anche sulla base di quello che tu ritieni che sia più importante per i per gli ascoltatori di, di, di seguire. Però, diciamo, questo elemento è alla base di due aspetti, ecco, mi sento di dirlo già subito. Uno, della capacità di Bitcoin di diventare non una moneta, ma un oggetto speculativo perfetto, meglio dei tulipani. È una cosa che, diciamo, non esiste in natura, è un puro dato tecnologico, la sua utilità è, diciamo così, non serve a niente almeno il tulipano se lo lasciavi, diciamo, se lo mettevi per terra ti veniva fuori in fiore, insomma, ma qui non ti viene fuori proprio niente, però ha questa capacità di poter essere scambiato indefin indefinitamente. Eh, quindi, diciamo, questo spiega la, la sua estrema appetibilità in momenti in cui l'appetito per il rischio si fa alto e i rendimenti, peraltro, degli altri titoli si fanno bassi. Quindi come asset class può essere molto interessante. E questo spiega diciamo le variazioni ondivaghe del bitcoin che ha avuto dei, delle, delle crescite molto potenti, delle, delle cadute improvvise, è caduto diciamo nella prima fase della pandemia e adesso anche in relazione alla decisione di alcuni player importanti di acquistarne quantità importanti ha iniziato un rally che l'ha portato a dei livelli impressionanti insomma a 40.000 dollari, almeno un questo era l'ultimo dato che adesso non so cosa sia successo negli ultimi tempi, ma appunto questo è anche interessante. Per sapere cos'è bitcoin, dobbiamo costantemente andare a vedere qual è il suo prezzo sul mercato. Quindi, già questo ci dà l'idea che non possa essere una moneta, è un oggetto di speculazione e proprio per questo, non è una moneta quindi, di fatto, non può, diciamo, pro, principalmente appunto come definito prima, è un asset, cioè diciamo, non può esserne usato per, di fatto per gli scambi se non. In teoria, diciamo per quelli dove uno non vuole essere tracciato, anche se poi lì anche funziona fino a un certo punto, nel senso esatto. che poi no. è stato pseudonimo, Però, diciamo, come, certo. come ormai noto, insomma, la cronaca, chiaramente se, se un sito viene monitorato per un po', poi diventa anche possibile diciamo, risalire poi alla, certo. alla persona che è dietro. Quindi. Sì, sì, ma infatti diciamo il fatto che Bitcoin sia legato al dark web, insomma a pratiche più o meno scure, lo, lo sappiamo, ma diciamo per certi versi no, mi verrebbe da dire non è anche la sua, la, la sua peggior cattiva caratteristica. Nel Non è certo una buona cosa, ma non è la cosa peggiore. La cosa peggiore è che Bitcoin inquina eh, l'idea che, che, che è bene avere della moneta, nel senso che... Ehm, ci sono due aspetti fondamentali. Allora, il bitcoin viene eh, costruito come un puro ente tecnologico, ma che è anche un, un assoluto oggetto di proprietà. Cioè, ce l'ho io, nessuno può, può portarmelo via, nessuno può eh, diciamo, eh, come dire, violare la mia privacy, questa moneta è mia e la cedo come e quando voglio, eh, senza dover diciamo, rispondere a nessuna istanza di controllo diciamo generale, collettiva, orientata, quindi al bene generale e al bene della collettiva. E quindi proprio per questo non è una moneta, nel senso che eh, immaginarsi un sistema di pagamenti in, che denomina diciamo, i salari in una moneta che può avere questa variabilità legata agli aspetti puramente speculativi che la contraddistinguono, sarebbe diciamo, consegnare la società a a un'instabilità assolutamente eh, insopportabile e in, in, inaccettabile. Abbiamo già visto che cosa fa la moderata deflazione dell'euro, contro la quale quantomeno, con più o meno grandi, grandi risultati, questo lo, lo, lo possiamo valutare in un altro momento, ma la BCE sì, quantomeno si sta battendo, che cosa sta facendo, facendo l'Europa? Immaginiamoci una, una moneta costruita per essere deflattiva. Quando il valore di una moneta aumenta, evidentemente aumenta il suo... Prezzo rispetto al prezzo di tutti gli altri beni, quindi di fatto c'è una caduta relativa del prezzo di altri beni. Una moneta che cresce costantemente di valore induce a deflazione del sistema. Grazie, grazie mille, carissimo. Il ora mi viene in mente così, insomma, parlando eh, della diciamo, di questa questione. C'è cioè, l'evoluzione, diciamo, la, la seconda. La seconda moneta. Diciamo, digitale più, più diffusa, in ora, insomma, di, di Bitcoin e Ethereum, che però, per esempio, è un, in un certo senso un'evoluzione perché è molto più eh, collegata con eh, altri con strumenti di sm ehm, smart contract, eh, con l'idea dell'internet delle, delle cose eh, e quindi non so, c'è cioè, un Così, domanda sono un po' eh, molto diciamo, astratta, però eh, diciamo forse non, non c'è la possibilità che si apra qualcosa in cui la moneta diventa una cosa diversa da quello che conosciamo in passato. Ma, Ethereum eh, sicuramente e anche, poi ne parleremo magari in, in dettaglio, un altro progetto che si chiama Algorand vanno decisamente nella, nella direzione di Fare Della tecnologia blockchain qualcosa che non ha un significato immediatamente ed eminentemente monetario. Allora, che cosa riesce? Che cosa può fare la blockchain? Può eh, gestire le informazioni in maniera decentrata all'interno anche di ambiti ristretti, voglio dire, di, di utilizzatori diciamo ehm, autorizzati. Ma eh, può gestire le informazioni in maniera decentrata. Quindi, se vogliamo, anche semplicemente. In maniera più efficiente, rendendo possibili degli, eh, la gestione di certi automatismi. Gli smart contract eh, sono contratti fino a un certo punto, diciamo, sono clausole ad esecuzione automatica all'interno di un quadro contrattuale. Questa dovrebbe essere la formula migliore. Ma questo vuol dire che noi possiamo diciamo così, informatizzare, automatizzare processi decisionali, processi produttivi, processi, diciamo, di gestione delle informazioni. Eh, senza dover eh, per forza accentrare le informazioni e questo mi sembra, diciamo, il lato più promettente. Allora, quando dicevo ehm, che si riesce a separare la blockchain da, da, da Bitcoin, si fa una buona cosa: beh, Ethereum, Ethereum è, un, è un primo tentativo, Algorand è un tentativo che si vuole ancora più ambizioso, ma che va in quella direzione e che oltretutto ha anche alle spalle il lavoro criptografico di un grande matematico italiano che è Fidio Micali, peraltro. Quindi, diciamo anche se diciamo, i capitali non sono italiani e, eh, e diciamo, la, la dimensione è chiaramente internazionale, però è chiaro che qui stiamo parlando di una tecnologia che può consentire eh, la costruzione di sistemi di pagamento, di piattaforme di pagamento decentrate, ma allo stesso tempo trasparenti e controllabili, che può dar luogo diciamo, a una movimentazione, diciamo, delle cose attraverso la loro tokenizzazione. Questo è l'altro aspetto interessante. Cioè io non ho, per, per trasferire la proprietà, ho bisogno di trasferire l'atto di proprietà, non, non, non necessariamente devo spostare la cosa. A volte, diciamo, la consegna della cosa non è fondamentale per, per il trasferimento di proprietà. Ci sono quindi tutta una serie di elementi che hanno a che fare, diciamo, con la dimensione logistica delle, delle economie avanzate che, che sicuramente nella blockchain hanno un supporto importantissimo. Quindi questo, questa è la, è la strada più interessante, ma, appunto, se vogliamo, ma lì improvvisamente diciamo, la dimensione monetaria ha, eh, come posso dire, perde di centralità, da dove Bitcoin è un progetto monetario, è essenzialmente un progetto monetario. No, fallito, togliamo. oserei dire, un progetto monetario fallito. <ride> <punto> di vista. <ride> Ci arriviamo almeno... Eh, sì diciamo appunto come i valori in borsa ci dicono che non, in qualche modo non è fallito però è ma stile. diciamo ancora una volta ma in borsa cioè, è, è, è fallito per chi sta guadagnando è fallito per chi sta perdendo ma il fatto di diciamo sapere che bitcoin è qualcosa che posso eh, come dire la mente, come, che posso, di cui posso rammaricarmi a, amaramente di averlo comprato di averlo venduto a seconda dei momenti del mercato questa, questa è la prova che non è una se c'è qualcosa che, eh, diciamo, devo stare attento al momento in cui la devo cedere, perché se la cedo nel momento sbagliato posso avere delle perdite enormi, se la cedo nel momento giusto posso avere dei guadagni altrettanto enormi, però sono le perdite degli altri, evidentemente. Questo, diciamo, toglie alla moneta il suo tratto pacificatore. La moneta è quella cosa che ceduta da me a te o da te a me, lascia entrambi in pace, cioè serve a pagare. Allora, eh, l'etimologia di pagamento è interessante, questo lo, lo, lo dico anche nei miei libri, ma eh, diciamo, suona orecchi, nelle orecchie di, di, un, di un parlante italiano abbastanza normalmente. Pagare appagare, fare la pace, sono letteralmente parole che hanno la stessa radice, la radice della, della, della, della parola latina pace, pax. Quindi diciamo, una moneta che invece di fare la pace fra coloro che se la scambiano in qualche modo identifichi dei losers e dei winners, beh, evidentemente non è una moneta, mettiamola in questi termini. Può essere che appunto, cioè, voglio dire, devo, devo ammettere che in certi momenti mi sono rammaricato io stesso di, di, di non aver fatto, oltre che parlarne male nel libro, averne comprato un po' quando costava poco, perché in effetti voglio dire però in realtà è un rammarico che ho fino a un certo punto, è in realtà è una battuta, ma è eh, diciamo, il rammarico di chi ha perso la lotteria, ma non di chi sta provando a costruire un sistema economico al, al contempo giusto ed efficiente, perché diciamo, i, i, due, i due elementi che diciamo, devono stare eh, insieme con la moneta sono questi, ma diciamo, per certi versi coincidono in un elemento fondamentale che caratterizza la moneta, che è la stabilità. Moneta, una moneta stabile è eh, allo stesso tempo, giusta ed efficiente sì. eh, ecco no. Quindi facciamo appunto un attimo un passo indietro. Nel senso, nonostante, nonostante questo diciamo, non funzionamento come moneta, però l'arrivo del, del bitcoin eh, diciamo ormai 12 anni fa, insomma non super so giù, ormai lo sì. diciamo dal, dal famoso insomma, articolo di Satoshi, eh, C'era diciamo, un grande comunque, fer, mh, fervento soprattutto in, in determinati ambienti. Eh, come eh, direbbe, insomma, il, lo storico e autore, diciamo, saggista best-seller Yuval Harari, la, la moneta è eh, la più, mh, diciamo, è la storia di maggior successo mai inventata dall'uomo. E eh, in particolare, insomma, negli ambienti della, della destra liberale, insomma, soprattutto eh, americana, anche, insomma, siamo anche l'Istituto Bruno Re Leoni eh, in Italia, insomma, l'arrivo dei bitcoin eh, ha avuto un grande diciamo, diciamo, entusiasmo, ha portato con sé. Eh, Entusiasmo che, ad esempio, anche eh, un uh, professore della, della Virginia University, Davide Columbia, eh, ha realizzato un interessante libro sulla uh, filosofia politica del, del Bitcoin, e, uh, e che anche, ad esempio, in alcuni telefilm, penso, non so, quello Startup, che un una, una serie televisiva che che va cioè, sopra in video, insomma, c'è molto questa retorica anche cioè libertaria, ma anche ehm, diciamo, quasi rivoluzionaria, come, diciamo, di abbattimento e di eh, superamento diciamo, delle, delle banche come luoghi centrali, quindi di potere quindi, e quindi cattivi rispetto all'individuo. Eh, volevo volevo chiederle, chiederle possibilmente un po' di raccontare cioè di dirci un po' quali sono gli elementi ideologici appunto, che stanno dietro questa, questa narrazione. Insomma. Sì, sì, diciamo il bitcoin è, eh, il, come direbbero i francesi, il dada, il, il, il giochino preferito degli anarcho-capitalisti, i quali, eh, diciamocelo francamente, sono capitalisti che anarco, diciamo così, o, in, o meglio interpretano l'anarchia come, eh, come dire, in maniera ipocantiana perché l'anarchia è la mia possibilità di fare quello che voglio poco importa cosa accada a te diciamo così dove <ride> l'anarchia la, la, come come come come istituto di libertà è la libertà per tutti e quindi in questo senso che trovo un limite diciamo nel fatto che eh, non, non possa essere tolta nessuna questa libertà. quindi questa eh, e, e qui c'è però lo, lo dico perché qui c'è proprio la contraddizione allora com, come ragionano gli anarco si ispirano ad Hayek, anche se poi Luca Fantacci ha mostrato in un, in un gran bell'articolo che diciamo, eh, quando Hayek pensa a una rottura del monopolio di emissione della moneta da parte dello Stato, pensa a a, ad altre forme, ad altri diciamo, eh, modi di funzionamento della moneta, della, moneta, mh, della moneta merce che non sono perfettamente diciamo, ripresi dal Bitcoin. Ma al di là di quello, guardiamo l'intenzione. Come si ragiona? Si dice: ah, ragazzi. Eh, il monopolio non è mai bene, qualunque mercato che abbia un, un, diciamo, un, un elemento o elementi di monopolio è un, è un mercato meno efficiente e ingiusto dal punto di vista dell'utente finale, cioè del consumatore. Quindi abbiamo provato a diciamo, mettere concorrenza dappertutto perché non la dobbiamo mettere in campo monetario, perché questo infame monopolio dell'offerta dell di moneta, che eh, ognuno offra la moneta e vinca in qualche modo per selezione la migliore. No? Eh, benissimo, questa è la logica no? quindi dobbiamo rompere eh, l'ingiusto, insensato mente, monopolio monopolio delle, delle emissioni di moneta perché così come tutte le altre merci la moneta deve, deve poter essere prodotta in un regime di concorrenza perché la concorrenza porta il vantaggio per l'utente finale sostanzialmente ora, voglio dire io posso anche credere che la concorrenza sia meno del, meglio del monopolio per esempio nel mercato posso dire degli ortaggi, piuttosto che anche dei prodotti tecnologici, e quello che vogliamo. Ma la questione è, la moneta è o non è una merce? Perché questa è la vera questione che il bitcoin pone, proprio perché radicalizza la questione. Perché se la moneta non fosse una merce, allora la questione della, della, produ della produzione in concorrenza non si porrebbe. Okay? Ehm, quindi io direi che, quello che emerge è un tratto ideologico che non è solo, diciamo, delle frange estreme dell'anarcocapitalismo o ultraliberale, ultra che davvero non riesce a pensare eh, allo Stato se non come una cosa morta, diciamo, come gli indiani d'America, diciamo così, l'unico indiano buono, un indiano morto, insomma. Ma eh, è una rappresentazione che è molto più, diciamo, eh, eh, molto più diffusa quindi anche anche se appunto in forme più più, più meglio presentabili meglio, meglio più ben vestite più, più più moderate ma questa è rappresentazione del fatto che la moneta sarebbe una merce e se non lo fosse e se fosse qualcosa che non ha il tratto della merce perché non ha neanche il tratto della cosa allora forse eh, questa è la, è, è la questione che emerge ideologicamente Bitcoin. Allora io vorrei eh, opporre alla definizione implicita del bitcoin come cosa, come oggetto di proprietà esclusiva ed assoluta. E così è costruito il bitcoin in Satoshi e se volete anche in, in Hayek e i cosiddetti austriaci, insomma, ma in Hayek in maniera abbastanza evidente. Contrapporrei la definizione che da Kant di moneta, che è una definizione che gli viene da Smith. Che poi gli viene, a cui a sua volta viene da Tommaso, San Tommaso e a cui a sua volta viene da Aristotele. No? La moneta, dice Kant, è quella cosa che posso usare solo cedendola. La moneta è moneta quando la do via, non quando la tengo. E allora se la moneta è propriamente moneta nel suo essere ceduta, non è una cosa, anzi più è cosa, più tende a sfuggire alla sua funzione fondamentale. E più ha una dimensione, diciamo, di tesaurizzabilità, più la funzione di mezzo di scambio, diciamo così, è messa in discussione. Questo mi sembra il punto fondamentale, cioè eh, è anche un libro che vuole essere scherzoso, quello che abbiamo scritto con Fantacci eh, sul bitcoin, per cui noi scriviamo il bitcoin per i suoi fondatori, è la cosa tutta mia, lo speriamo tutto attaccato, perché è veramente il giochino. Il giochino del bambino che non vuol crescere, il giochino del bambino anarcho-capitalista che non ha nessuna idea di come si istituisce una misura. La moneta ha a che fare con l'istituzione della misura per una comunità. Dopo si fa la concorrenza, dopo ci sono le tensioni, dopo eh, si può discutere anche, diciamo, animatamente, ma la misura non si istituisce per selezione naturale. Questo è il fondo del pensiero di di Fonai. Fonai che nel, nel saggio la denazionalizzazione della moneta lo dice chiaro all'inizio, la moneta è come il linguaggio, si crea per evoluzione. Ora, la moneta è proprio come il linguaggio, non si crea per evoluzione, si crea proprio per istituzione. Bene, <ride> Abbiamo, diciamo, possiamo passare, diciamo, Uh, oltre diciamo, un po' liquidato se vogliamo diciamo, il progetto originario insomma, del, del bitcoin per la, la sua funzionalità il, uh, sicuramente mh, Diciamo, dal, dal bitcoin originale, insomma, abbiamo già accennato prima, facendo altri due nomi di, di criptovalute, insomma, e comunque negli ultimi dieci anni eh, ci sono stati vari, vari esperimenti. C'è stato anche un ennesimo, la diciamo, scorsa settimana, grazie anche a un tweet di Elon Musk, c'è stato un ulteriore eh, sbalzo diciamo, in borsa di un'altra eh, di, di queste monete. E, però volevo un attimino spostarmi leggermente da questo punto di vista cioè nel senso oltre che le tante appunto monete pensate in varia forma anche su mercati magari già definiti un po' più, più piccoli però sempre sullo stile appunto della... Della, del Bitcoin, ci sono stati anche esperimenti che in qualche modo eh, sono diversi per natura e adesso magari chiediamo anche ai professori di, di spiegarci un po' in cosa cambiano rispetto al Bitcoin tradizionale. Sono l'esperimento, diciamo, che eh, lanciato un paio di anni fa ormai da, da Facebook con uh, la moneta Libra, eh, che all'inizio ha avuto un po' di scudi eh, diciamo, da parte di alcune banche centrali, poi in realtà comunque sta andando, andando avanti, eh, e poi, soprattutto alcune banche centrali, a cominciare da, da quella cinese, eh, arrivare alla, alla BCE, eh, stanno appunto lanciando delle dell ipotesi di, eh, di, diciamo, di monete digitali. Eh, in particolare, tra l'altro, in Bucconi avete settimana scorsa ospitato eh, Ulrich Winsel. che. Generale, esatto, della, della divisione infrastrutture di mercato e pagamenti la BCE, che appunto ha approfondito un po', un po questi temi. Eh, che tra, e tra l'altro è uscito anche nel, sul suo 24 ore, su Econopoli, del 24 ore, un suo articolo eh, in cui diciamo. Dicevo, Alcune, alcune cose a riguardo e tra l'altro poi metteremo nei link nei, nei commenti così, chi vuole può anche approfondire alcune di queste, di queste cose. A volevo chiederle appunto se poteva un po' ricostruire eh, la, la mappa, diciamo, di queste differenziazioni rispetto al progetto originale. Certo, eh, dicevo, forse è un elemento che non è ancora uscito bene ma che vale la pena mettere comunque in evidenza. Eh, pur essendo, diciamo, concettualmente un disastro, eh, e, eh, tanto più disastroso quanto più eh, ha successo, perché un, un disastro che ha successo è peggio di un disastro che non ha successo dal punto di vista, diciamo, delle occasioni, conce delle occasioni eh, concettuali perse, eh, pur essendo questo disastro, eh, Bitcoin ha, come si dice, buttato il sasso in piccionaia, diciamo, ha gettato il sasso nello stagno, altro modo di dire, insomma, ha creato delle onde e ha smosso le acque, veramente. ha smosso le acque di una tranquilla ortodossia che appunto si adagiava sull'idea del fatto che la moneta è una merce, ma senza tirar, trarne le conseguenze più estreme. traendone le conseguenze più estreme, ehm, diciamo così, Bitcoin ha costretto, i custodi dell'ortodossia monetaria a prendere distanze da quel modo di ragionare. No? Il fatto è stato interessante che le banche centrali hanno cominciato a muoversi proprio mettendo in discussione con, con, con, con precisione quegli aspetti di Bitcoin che ne facevano veramente una cosa e, e, una, e una merce. Quindi ammettendo in qualche modo le banche centrali che quello che loro fanno non è una cosa, ma istituire una misura sulla base di un mandato che è un mandato, diciamo, pubblico e quindi in questo senso politico, istituzionale. La moneta è un oggetto istituzionale, questo è l'aspetto interessante. E quindi va costruita, la sua stabilità va costruita e, e, e, la, e, la, e la, la nozione di stabilità che ha a che fare con la moneta è una, una nozione profondamente pubblica deve essere una stabilità per tutti c'è una mission di stabilità per la collettività che deve orientare, regolare, delimitare evidentemente anche quell'enorme potere che le banche hanno è di creare, e il sistema bancario nel suo complesso ma le banche centrali in particolare hanno di creare moneta da nulla questo è il segreto di Pulcinella, diciamo così, che la, eh, la polarizzazione in, in, indotta da Bitcoin ha creato. O hanno ragione i Bitcoiniani e la moneta è una cosa, oppure non hanno ragione e allora la moneta non è una cosa. Ma allora da dove viene? Beh, evidentemente, anche se fa paura dirlo in, in un contesto, diciamo, nichilistico, perché il nichilismo è la paura del nulla, nient'altro che quello, no? E la, la, il fatto di non volerne sapere proprio nulla del nulla, beh, la moneta invece proprio da lì viene, quindi ha una dimensione che sfugge al trattamento ordinario, tecnologico, eh, nichilistico delle nostre società. Eh. Questo è il primo aspetto. Che cosa si è provato a fare allora però? Questo sasso in piccionaia ha ehm, cominciato a raggiungere l'ingegno in prima battuta, a livello privato, si è detto, va bene, il bitcoin è cripto, molto bene, però non è valuta, nel senso molto male, perché uscilla troppo. Dobbiamo stabilizzare quella cosa che chiamiamo bitcoin, che è ben, ben concepita dal punto di vista tecnologico, perché è cripto, ma mal concepita dal punto di vista economico, perché è troppo, troppo volatile. Allora, da crypto, currencies a stable coins, questo è il passato, no? monete stabili, criptovalute stabili. Però, ancora una volta, come le stabilizzo queste criptovalute? Beh, evidentemente facendo, diciamo, garantendole con un paniere di valute ufficiali o di asset eh, dal valore molto stabile, safe asset, no? che ne garantiscano in qualche modo il valore. Questa è l'idea fondamentale. No? Una moneta eh, può essere, diciamo, costruita come, come, come moneta elettronica, come criptovaluta addirittura, ma diciamo, nella misura in cui io la associo a un controvalore in moneta ufficiale stabilizzo quel rapporto che invece continua a oscillare sui mercati col bitcoin, no? cioè quanto vale quanti dollari vale un bitcoin devi andare a vedere ogni istante letteralmente ogni istante uno stablecoin ti dice a quanti dollari corrisponde lo stablecoin stesso e viceversa, a quanti stablecoin corrisponde un dollaro quindi questa operazione di stabilizzazione che si fa in questa maniera col backing, come si dice quindi con la, la garanzia un, di, di, diciamo di titoli sicuri dietro, questa operazione renderebbe la cryptocurrency che per definizione, ecco questo è un altro aspetto importante, è globale, cioè non è nazionale, è costruita per essere una moneta che io trasferisco da da, da, dall'Alaska a Timbuktu in un, in un nanosecondo, no? attraverso semplicemente le connessioni della rete, quindi una moneta avremmo la possibilità quindi di costruire una moneta internazionale stabile. E anche qui il sasso in piccionaia eh, nasce dal fatto che una moneta internazionale, internazionale stabile, noi non ce l'abbiamo dal 1971, perché dal 1971 abbiamo una moneta nazionale in funzione internazionale, il dollaro, che però ha le sue instabilità, cioè che eh, come dire, non ha un rapporto fisso con l'oro non ha un rapporto fisso con le altre monete. Quindi siamo in un sistema di cambi flessibili e che, eh, diciamo così, toglie al dollaro anche quell'ultima parvenza di moneta internazionale che aveva nella misura in cui era eh, backed, come appunto era garantito da un controvalore enorme. Quindi riemerge la questione della moneta internazionale e Libra ovviamente anche qui è, è, è stato un colpo molto, molto forte. Eh, cioè, eh, a, ancora una volta, vale... Possiamo dire l'autodefinizione la, la, la, la, la che Soros diede di sé un giorno. Sono uno speculatore, sì, ma che cosa fa uno speculatore? Mette il dito sugli errori dei regolatori. Se i regolatori non fanno errori, lo speculatore non specula, diciamo così. No? E quindi anche qui Libra eh, è possibile solo perché c'è un vuoto e si chiama assenza di una, moneta, di, una, di una moneta internazionale sufficientemente stabile e sufficientemente ampia nella sua offerta per servire gli scambi internazionali. allora questa è stata la forza e anche qui diciamo le istituzioni hanno dovuto, hanno dovuto reagire di conseguenza le stable coins ma questo lo ammettono tutti sistematicamente ormai non è neanche un segreto cioè non è che lo, lo si dice solo in un'unione di stretto ormai è una cosa come dire di, di, di, di, di, di, di, di, di senso comune fra gli esperti quantomeno L'unico effetto veramente positivo del, delle, delle stable coins, cioè del progetto Libra, è stato quello di dare una grande spinta ai progetti di monete digitali di banca centrale. Quindi cosa mettiamo assieme? La tecnologia, non necessariamente cripto, ma digitale, diciamo così, quindi la possibilità di una moneta stoccabile, eh, trasparente, tracciabile, trasferibile con, con estrema facilità, gestibile quindi diciamo, sulla base del, del, del, del le punte tecnologiche che abbiamo, che abbiamo a disposizione ma allo stesso tempo confidata a quell'istituzione che ha la missione pubblica di renderla stabile. Questo è il motivo per cui eh, c'è stato, possiamo proprio vedere diciamo, il dramma in tre atti, no? Libra che arriva fa la sua dichiarazione, Francamente un po' troppo baldanzosa perché io lo, lo lessi il white paper e mi dissi ma con questo, con questo white paper se non c'è nient'altro non si va veramente da nessuna parte, non era, era un'ipotesi un credibile, un annuncio, a questo annuncio ci fu, ci fu una reazione molto forte, voi questa cosa non la fate, questo fu il messaggio molto chiaro, occhio, occhio perché è la volta buona che veramente vi mettiamo, mettiamo le mani addosso, diciamo le mani pubbliche addosso. Quindi che cosa è successo? Sono partiti i, i, i, i progetti, si sono accelerati i progetti di Central Bank Digital Currency e il, la, la versione 2.0 del white paper di, eh, di Libra è una versione molto più modesta, dice per, per l'amor di Dio qui non vogliamo surrogare nessuna funzione pubblica di creazione monetaria, però come diceva un figlio napoletano a disposizione, cioè se avete bisogno di noi per... Per fare, per fare delle piattaforme di pagamento, beh, evidentemente questo, potre, questo sì che può essere messo diciamo, in un gioco competitivo. Una volta che c'è una moneta internazionale o delle monete comunque digitali di banca centrale, anche nazionali, il modo in cui possono essere diciamo, fatte circolare può accadere all'interno di quella che si chiama normalmente partnership pubblico privato. Ma ancora una volta, forse questo è un bene, nel senso che tutto questo che noi stiamo dicendo sta provocando quello che ehm, potremmo definire uno spacchettamento delle funzioni. No? Cioè Fino a questo momento, quando dicevamo monete, dicevamo banca centrale, banconote, ehm, sistema delle banche, delle banche commerciali, creazione di moneta bancaria e eh, in ultima istanza banking della moneta bancaria da, da parte della moneta, della moneta centrale. No? Questo voleva dire anche che, che, diciamo, che la moneta era un tutt'uno in una struttura estremamente gerarchica e estremamente compatta. Ora, qui stiamo cominciando a vedere che forse possiamo spacchettare le funzioni, che forse non è detto che tutte le monete debbano fare tutto, che, che una moneta debba fare tutto, che quindi ci possono essere delle specializzazioni, che ci possono essere dei diversi livelli in cui addirittura il pubblico e il privato eh, lavorano assieme. Allora, emissione è un fatto pubblico trasmissione, o meglio, è un fatto in cui un certo grado di concorrenza regolata fra eh, o, pi piattaforme che offrono servizi di pagamento potrebbe avere un senso. Io questo mi sono permesso di dirlo già subito dopo l'uscita di Libra e l'ho de detto anche, diciamo, a, è capitato di dirlo eh, direttamente al, diciamo, al responsabile della ricerca di, di, di Libra. Eh, Ragazzi, voi non, non, non avete nessun vantaggio e nessun diritto, secondo me, di eh, emettere moneta, avete tutte le possibilità di, far, di, di rendere un servizio alla costruzione di sistemi di pagamento. Questo potrebbe essere, potrebbe essere il, diciamo, il quadro interessante da guardare. Aggiungo solo un ultimo elemento, anche perché poi il tempo vedo che corre, corre via veloce, quindi se, magari se mi vuoi fare un'altra domanda è meglio che mi fermi, però... E guardiamo nel dettaglio la proposta di Ulrich Binzail, che tu hai citato, ti ringrazio, e che è stato veramente estremamente interessante nel suo, nel suo, nel suo seminario l'altro giorno. Ma la, la, la proposta che lui fa con, eh, con, assieme a Fabio Panetti, è una proposta ufficiale, prenderà il suo tempo, che non sostituirà il cash perché si affiancherà il cash, ma anche questo mi sembra del tutto giusto, una, una, una concorrenza smooth, diciamo, smussata, che dovrà far vedere qual è lo strumento che deve essere prediletto, che deve essere preferito. Bon, ma che cosa sta dicendo? Qual è l'essenza del progetto di Panetta Binzai? È quello di immaginare eh, una no, CBDC, una moneta di banca centrale digitale a due livelli, che entro un certo margine di, di quantitativo di detenzione, se è detenuta entro un certo margine, addirittura può essere remunerata con dei tassi anche ragionevoli rispetto diciamo all'andamento all complessivo dei tassi sui mercati oltre un certo livello potrebbe essere addirittura aggravata da tassi negativi no? quindi e questo a differenza del cash qui lo vediamo bene che cosa vuol dire la tecnologia se io ho un cash di tipo digitale beh quello diciamo mentre la banconota la metto sotto il materasso eh, se, se il cash digitale lo metto sotto il materasso eh, diciamo il sistema me lo, me, me, me, me lo ritrova quindi voglio dire non sfuggo alla, alla regolazione diciamo. quindi potrebbe essere proprio diciamo, l'occasione per applicare in maniera sistematica i tassi negativi proprio alla detenzione di moneta di base il che vorrebbe dire che diciamo, tutta la struttura dei tassi negativi passerebbe dalle riserve delle banche in BCE ai conti correnti fino diciamo, al cash con un effetto a sentire Gesell, io ho poi tutti i miei dubbi, ma insomma con un effetto potenzialmente diciamo di sostegno dell'utilizzo della moneta come mezzo di pagamento e se tenerla via mi costa, beh allora a quel punto la do via, cioè la rimetto in circolazione e vado a cercare quelle occasioni di spesa che la prospettiva della deflazione mi, mi, mi consiglia invece di rinviare. Io non sto parlando oltretutto della, della massaia, diciamo così, o del massaio insomma, insomma dell dell'uomo della strada, sto parlando di grandi detentori di grandi quantità di moneta che possono, in una situazione di aspettativa di deflazione, rinviare, fine die, il momento de de de dell'acquisto, no? perché contano di poter acquistare a prezzi sempre inferiori. quindi con un atteggiamento speculativo. Allora, la, la, la, la, il bello di tutta, tutta l'operazione Panetta Binza è che la, lo scopo, io non so se ci riusciranno e come lo faranno, ma lo scopo è dichiarato, fa una moneta a due livelli two tier uh, CPDC, quindi una moneta veramente co concepita con due, uh, diciamo, due uh, aree separate, so sottomesse a regole diverse, perché si vuole premiare la funzione di mezzo di scambio mm -hmm. e in qualche modo sanzionare la funzione più speculativa di, uh, di, di, di, di, di riserva di valore. Quindi stiamo, diciamo così, la tecnologia potrebbe rendere possibili delle forme di moneta che eh, sono concettualmente del tutto, erano da tempo concettualmente, eh, erano concepibili, semplicemente erano concepibili ma no, eh, potevano essere difficilmente fatte. Interessantissimo. Interessante. No, ehm, che come diceva prima, il tempo eh, a nostra disposizione sta eh, un po' venendo meno, eh, quindi vorrei fare un'ultima domanda al professore, che eh, come appunto detto prima, è un storico, uno studioso del, del pensiero economico, ma non è un, un mago, non ha sfere di cristallo. Ciò cioè, nonostante, eh, mi spingerei a chiedergli cosa prevede per, per il futuro. L'esistenza, diciamo, di una eh, moneta eh, digitale globale potrebbe essere eh, la, una delle risposte per eh, in una fase appunto di particolare turbolenza in cui, eh, come dicevo prima, insomma, non abbiamo più una moneta. Eh, diciamo di riferimento come poteva essere quello durante il periodo del gold standard eh, e che è stata sostituita in questi ultimi quattro decenni dal, dal dollaro con, però sul presupposto del fiat money che chiaramente eh, ha avuto una serie di, di ripercussioni che eh, sono state di fatto basate su un principio extraeconomico, quindi sulla presenza della superpotenza mondiale sulla potenza militare e tutta una serie di presupposti che eh, insomma, nell'attuale fase storica stanno pian pianino venendo meno eh, chiaramente appunto lo storico americano Neil Ferguson eh, sottolinea come eh, anche se per ora insomma la, la banca centrale eh, americana la, la Fed, insomma, è stata abbastanza in disparte rispetto a alcuni di questi progetti di, di digitale, però sarebbe molto intelligente per, per l'America eh, diciamo, entrare in questa in questa sfida per il futuro, insomma, che è una sfida di fatto geopolitica. Quindi quello che chiedere, chiederei al professore per concludere è cosa in base a tutti questi diciamo, nuovi agenti, insomma, anche appunto, aziende private che cercano di, eh, di entrare anche se nel caso con i limiti che dicevamo prima, però quale potrebbe essere lo scenario da qui ai prossimi vent'anni, so, come, come potrebbe evolversi quantomeno questa, questa sfida nel, nei prossimi anni? Lo scenario non lo so, la scena, diciamo i termini della questione si possono in qualche modo, quelli sì, vedere. Io partirei da qualche cosa che abbiamo già eh, messo in evidenza, cioè il fatto che eh, da 30 anni a questa parte, ma, scusate, 50 anni a questa parte, festeggiamo proprio il 15 agosto prossimo festeggeremo i 50 anni della sospensione del, del regime di Bretton Woods, da 50 anni a questa parte noi in nessun modo possiamo dire di avere una moneta internazionale. Abbiamo una moneta internazionale in funzione, in funzione di moneta internazionale, cioè in funzione di valuta di riserva. Allora, ancora una volta, il problema non è tanto uh, l'ingiustizia o l'immoralità o la uh, sostenibilità politica uh, della cosa uh, che, che, deve, che deve farci paura, cioè non è tanto l'exorbitant privilege. No, il privilegio esorbitante che ha uno Stato di utilizzare diciamo, la propria moneta per pagare i propri debiti internazionali, sostanzialmente. questo è il vantaggio, no? mentre tutti gli altri Stati, queste, tutte le altre economie per pagare i loro debiti internazionali devono procurarsi moneta internazionale, cioè dollari, gli Stati Uniti possono evidentemente invece come dire, come dire, vivere con una, con una posizione di debitore netto mondiale e allo stesso tempo non avere la loro valuta messa in discussione. Perché? Perché qui c'è proprio un, un, un, un dilemma che fin, dal, fin dall'inizio il Bretton Woods era stato messo in evidenza, il dilemma di Triffin. No, già ai tempi della convertibilità in oro, cioè perché l'oro era uno stable coin? Mettiamolo in questi termini. Perché era? perché era convertibile in oro. Allora, quanto più sei convertibile in oro tanto più sei appetito, quanto più sei appetito, quanto più si chiede. Ma perché tu, tu come doll, perché il dollaro possa circolare diciamo, nel, al di fuori dei, dei confini dell'economia dell eh, americana, quindi come moneta internazionale, bisogna che l'America abbia un debito internazionale, cioè abbia una, una, una, una bilancia commerciale, addirittura una bilancia dei pagamenti diciamo, negativa. Okay? Addirittura avere appunto, non solo il current account ma anche il financial account. Negative. e da qui il dilemma perché la moneta è stabile cioè, finché eh, gli Stati Uniti hanno diciamo, un surplus ma la moneta circola solo se gli Stati, gli Stati Uniti hanno un, hanno un deficit quindi abbiamo diciamo, quello che gli economisti chiamano un trade off cioè un dilemma fra due cose che non si possono avere contemporaneamente la botte piena dei, diciamo, delle riserve aure americane e la moglie ubriaca dell'abbondanza di dollari in circolazione Ora, questo stesso dilemma, che poi portò alla crisi di di Nixon del 71, si ripropone adesso, se ne parla proprio come di un new briefing dilemma. E cosa si dice sostanzialmente? Che una, una moneta può essere moneta di riserva internazionale se i titoli emessi in quella moneta, in particolare i titoli del debito pubblico emessi in quella moneta, vengono considerati safe, cioè stabili. Cosa vuol dire safe, in maniera precisa? Il loro valore atteso rimane stabile in aspettativa. Quindi rendono poco, ma diciamo, mettono al riparo, in questo senso sono safe dalle brutte sorprese della variazione. L'opposto del, del, del, del, del bitcoin. Il bitcoin ti fa guadagnare molto, ma perdere molto. Diciamo, i, i, i bond americani ti fanno guadagnare poco ma non ti fanno perdere niente, cioè ti fanno essere sicuro di quello che hai in mano. Okay? Ma anche qui, evidentemente c'è un limite quanto si può espandere l'offerta di dollari come moneta internazionale quanto si può espandere il debito americano e quanto si può espandere il debito americano prima che venga considerato non safe perché voglio dire la safety la sicurezza dipende diciamo dal fatto che non ci siano dubbi sulla ripagabilità nel senso della servibilità di quel debito ora noi sappiamo che in termini assoluti il debito americano è il più grande del mondo raddoppiamolo Può essere che sia ancora sostenibile. Raddoppiamo il raddoppiato, quindi quadruplichiamo. È ancora sostenibile? Forse, ma è evidente che non possiamo andare avanti così all'infinito. Perché c'è un limite toccato il quale il dollaro smetterebbe di essere una. Diciamo, il debito smetterebbe di essere safe e il dollaro smetterebbe di essere una reserve currency, una, una moneta di riserva. C'è quindi spazio in questo, in questo dilemma per altre monete di riserva. Allora è chiaro che una CBDC denominata in euro, una CBDC europea, potrebbe aspirare a diventare una moneta di riserva. Soprattutto se diciamo il debito pubblico europeo, ma qui è un'altra mia proposta su cui non voglio parlare troppo, però insomma diventasse un debito, un debito comune, cioè ci fossero degli euro bond, se ci fossero degli euro bond, sarebbero dei safe facet, l'euro diventerebbe a tutti gli effetti una moneta di riserva. La cosa interessante però potrebbe essere questa, eh, quantomeno per avvicinarsi a qualcosa come a un ordine internazionale eh, condiviso e non semplicemente basato sui rapporti di fatto, non dico neanche di forza, ma sulle situazioni di fatto, che possono rovesciarsi in ogni momento. L'America è forte, ma potrebbe essere debole e poi ci sono le aspettative su, su come possa andare, che a loro volta determinano diciamo, un'instabilità generale e che e quindi come dire, portano problemi. Una possibile diciamo, via di soluzione è stata mh, proposta nel 2019 dall'allora governatore della Banca Centrale d'Inghilterra, prima era governatore della Banca Centrale del Canada, è stato il primo inglese a diventare governatore della Banca della Banca d'Inghilterra quindi evidentemente per meriti sul campo e in effetti Mark Carney è un personaggio estremamente interessante lui disse ma a questo punto proprio perché c'è una domanda di moneta internazionale che non può che crescere soprattutto se vogliamo che il commercio internazionale continui a crescere e abbia quindi l'effetto trainante che per l'economia che può avere il commercio internazionale e allora dobbiamo dotarci di una moneta internazionale stabile e qui appunto Stabile cosa vuol dire? Che non ce ne sia troppa da far venire il dubbio che non, che non, che non, che non vale niente. Proposta, quella che lui chiama una synthetic hegemonic currency, cioè mettiamo assieme, una, costruiamo una, una moneta digitale formata da un paniere di monete digitali di banca centrale. Quindi questo potrebbe essere anche proprio un modo per andare verso una gestione coordinata, diciamo, del, del, delle questioni delle questioni monetarie internazionali. Dopodiché però noi sappiamo, e mi fermerei perché è un'ora giusta che sto parlando, quindi mi sembra che mi posso abusare di più della pazienza di chi mi ascolta, eh, diciamo tutto ciò avrebbe un, un, un, un enormemente senso dal punto di vista economico, eh, mette in gioco evidentemente la questione geopolitica degli equilibri. E lì, diciamo, la questione, eh, le, le, gli stati che giocano il grande gioco sono in grado di parlarsi, o non riescono o, o, o, o preferiscono, diciamo, andare allo scontro? perché questa questione è sono ancora aperta. E la questione monetaria potrebbe diventare un modo per organizzare la pacificazione, ma anche un modo per, evidentemente, spingere verso scenari di guerra. Quindi, da questo punto di vista veramente dipende e non mi strapperai nessuna, nessuna, nessuna previsione. Però la scena credo di averla data. I scenari, scenari sono vari, ma la scena è questa, la scena della costruzione istituzionale di una moneta internazionale. Lo scenario è, è chiaro, insomma. Io ringrazio ancora tantissimo il professor Amato per, per il tempo che ci ha dedicato e tutti gli strumenti interessanti. Prendeci anche altre cose da approfondire, insomma spero che avremo occasione in futuro, insomma, magari anche quando ricominceremo anche a incontrarci di persona, insomma, sarà... sarà... una bella sì. cosa e dovrebbe arrivare, insomma, prima o poi penso che ci, ci riusciremo. Ci speriamo ancora dopo un anno. E niente, ricorda ancora un'ultima volta il suo... cioè il libro che ha scritto insieme al professor Fantacci per un pugno di bitcoin, che tra l'altro è stato... Eh, diciamo, a novembre è stato pubblicato anche nella versione in lingua inglese, e che è, un, ripeto, uno dei testi sicuramente... Eh, migliori su, su questo tema, perché è molto, eh, diciamo, mh, non entusiasta, però appunto mette insieme una serie di, di tasselli per comprendere meglio le implicazioni non solo tec tecn tecnologiche, tecniche tecnologiche, ma appunto economiche del fenomeno. Le ringrazio ancora e a presto. A tutti. Grazie a voi.